almeno dell'ultimo anno, giusto di intesa? Siamo proprio vicini al minimi di periodo, proprio, sì sì, assolutamente okay. sì. Quindi assolutamente diciamo figlio. risulta fondamentalmente un prodotto eh, che comunque è, è molto interessante perché cavolo, ah, cioè potrebbe assorbire un meno 40% di discesa del sottostante.